Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una funzione nei fogli di calcolo che è molto interessante, la somma appunto, se vale a dire la somma applicata ad un criterio selezionato appunto dal, eh, dall'utente. Noi utilizziamo come foglio di calcolo LibreOffice Calc ma in pratica la dinamica è assolutamente identica anche in Microsoft Excel. Queste sono funzioni di base che funzionano alla stessa maniera all'interno di Microsoft Office o LibreOffice. Allora, noi vediamo questo semplicissimo foglio di calcolo che abbiamo fatto. È un'azienda che ha soltanto un paio di dipendenti. Certe volte lavora l'una e certe volte lavora l'altra. Abbiamo Maria e Giovanni. Queste sono le ore lavorate nel periodo di riferimento, potrebbe essere un mese, una settimana. Noi vogliamo fare una specie di routine tale che vengano sommate le ore soltanto per Maria e separatamente le ore soltanto lavorate da Giovanni. Si fa proprio con il somma sé. Abbiamo fatto il salario orario, quindi dopo lo moltiplichiamo per il salario orario e viene praticamente il salario totale. Allora come si fa? Molto semplice, si va all'interno per esempio di una cella, si fa uguale, è la maniera eh, per introdurre una eh, funzione e poi si usa somma.se si apre la parentesi tonda e poi vedete, usiamo sempre l'aiuto, ci dice l'area, cioè l'area in cui bisogna applicare il criterio, tant'è vero dopo il punto e virgola c'è la parola criteri. Allora se all'interno di quest'area qua, e noi la selezioniamo a 2 punti a 8, punto e virgola ci dice di indicare il criterio, c'è cioè il criterio Maria ad esempio, i criteri testuali vanno sempre messi fra virgolette, allora tu mi devi sommare le ore lavorate in questo, in questo spazio qua è sufficiente chiudere la parentesi tonda fare invio ed ecco che viene si sbaglia, ci scrive 21 euro in realtà eh, il formato eh, rimettiamolo normale facciamo tasto destro, formatta formattacelle e mettiamo non sono 21 euro ma sono 21 ore allora facciamo numero e diciamo praticamente standard ok e facciamolo, copiamo anche, anche qui, cloniamola anche qui perché non vorrei che si risbagli anche qui praticamente ha lavorato 21 ore Maria, vediamo se è vero, noi lo selezioniamo questa cella in cui c'è Maria CTRL, questa cella, questa cella, questa cella l'abbiamo selezionata in maniera discontinua andiamo in basso a destra e dice che la somma appunto è 21 in questo caso è una somma, se c'è una somma con il criterio che dice somma i numeri in questa serie di celle laddove la stringa di, teste, di testo in questa so serie di celle è Maria facciamo la stessa cosa per Giovanni così ripetiamo l'esercizio uguale somma punto se aperta parentesi quale area? Beh, l'area dove verrà applicato il, il criterio che in questo caso è una stringa di testo a due, 2, 2.8 punte virgola qual è il criterio in questo caso fra virgolette Giovanni Sommami quei numeri soltanto laddove c'è scritto Giovanni. Punto e virgola. In quale serie di celle ci sta chiedendo il foglio di calcolo? È a tutti gli effetti l'area della somma? E in questa serie di celle qua sarebbe B2 B8. Chiudiamo. Ed ecco che Giovanni dice che in questo periodo di tempo ha lavorato 8 ore. Andiamo a verificare, facciamo selezione, control, selezione, control ed ecco che viene 8 ore. Allora, noi vogliamo che queste 8 queste ore, queste 8 qui, queste 21 si trasformino in salario. Semplicissimo. Si fa per, con l'asterisco, l'asterisco sta nel tasto in cui c'è il più della tastiera, per evidentemente il salario orario. E facciamo invio ed ecco che il salario di Maria in questo periodo di tempo è 210 euro. Facciamo così, andiamo anche nella formula di Giovanni, asterisco che sta nel tasto in cui c'è il più per il eh, salario, praticamente orario. Non viene usata la X perché la X è una lettera, quindi nei fogli di calcolo bisogna ricordare che il per è l'asterisco, mentre la divisione è quella barra che c'è nel tasto 7 della tastiera. Noi sappiamo adesso che Maria ha guadagnato nel periodo di tempo 210 euro e Giovanni 80 questo è uno strumento dinamico, nel senso che se in questo giorno non è venuto Giovanni, noi possiamo aggiungere 8 ore e vedete che dinamicamente immediatamente eh, cambia. Vogliamo fare anche una specie di formattazione condizionale. Noi vogliamo che venga colorata la cella con un colore per Maria e con un altro colore per Giovanni. Allora selezioniamo la serie di celle in cui applicare questo formato condizionale. Andiamo nel tab inizio. Poi facciamo questa freccia qua perché a noi ci è andato all'interno di un menu esterno. Facciamo condizionale, facciamo condizione. La condizione non è il valore della cella semplice, ma la condizione è per esempio una formula. No? La formula è, qual è la formula? Semplicissimo, se A2, A8, e noi ce lo scriviamo, no? A2, due punti A8, è uguale a Maria, ce lo scriviamo sempre, eh, fra virgolette, questo è un criterio che noi stiamo applicando non al somma 3, ma la formattazione condizionale applica lo stile, vogliamo vedere come tipo good, che è questo verdino qui. Ok, ed ecco che vediamo nella nostra serie di celle: vedete laddove c'è Maria c'è il verdino. Riselezioniamo tutte le celle perché noi vogliamo fare lo stesso criterio per Giovanni, quindi andiamo sempre nel tab inizio. Questo frec questa freccina qui c'è condizionale. condizione Ricordiamoci che questa condizione è già stata posta quindi noi ne aggiungiamo una seconda, che cosa significa? Che la formattazione condizionale consente di applicare alla stessa serie di celle più formattazioni condizionali diverse che seguono dei criteri diversi. Quindi aggiungi una seconda, clicchiamolo bene, aggiungi, ed eccola che nuovamente noi dobbiamo dire la formula E, e noi gli diciamo sempre se A2, 2 punti A8, in questo caso invece è uguale a Giovanni, usiamo uno stile al volo diciamo, non so, abbiamo usato good a questo punto usiamo bad sarà il rosso, il rosino Facciamo okay. vedete che due formattazioni condizionali sono state applicate alla stessa serie di celle laddove c'è Giovanni scrive in rosso e laddove c'è Maria scrive in verde a questo punto anche questo tipo di strumento la, la formattazione condizionale che abbiamo incrociata al se è dinamico tant'è vero che io qui posso scrivere per esempio Giovanni cambiare e tutto lo strumento è dinamico perché vedete viene colorato in rosso e viene modificata la somma delle ore, quindi la moltiplicazione per il salario orario. Allora ricordiamo velocissimamente: la somma 6 è semplicissimo uguale somma, punto 6, l'area è praticamente all'interno del nostro foglio di calcolo dove va applicato il criterio, punto e virgola, il, il criterio, se è cioè testuale, fra virgolette, punto e virgola, l'area in cui bisogna fare appunto la somma. Che cosa dice questa espressione? Se all'interno di questa serie di celle c'è Maria, allora somma all'interno di questa serie di celle. Poi abbiamo semplicemente utilizzato la formattazione condizionale, l'abbiamo trovata qua, e come condizione non abbiamo dato un valore semplice, ma abbiamo dato, per esempio, un, se noi vediamo, la formula. Quindi si possono applicare a delle serie di celle delle, delle formattazioni condizionali collegate a delle formule bene, il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino a fine spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia